Innanzitutto, cos'è l'IDM? Cos'è l'IDM? Per EDM, Electronic Dance Music. Si intende tutta la musica caratterizzata dall'impiego di strumentazione analogica come sintetizzatori, drum machine, digital audio workstation, eccetera prodotta digitalmente con computer e software, e rivolta principalmente all'intrattenimento ballabile. Ogni variazione stilistica porta alla nascita di un nuovo genere o sottogenere, e combinando due o più elementi, è possibile creare un nuovo ibrido. Trattarli tutti è un'impresa quasi impossibile, pertanto... Faremo un'analisi di quelli più conosciuti e affermati? Sto parlando di New Wave, Synth Pop, Trip Hop, Trance, Your Dance, Jungle, Drum and Bass, Hip Hop e Dubstep, solo per citarne alcuni. La lista è davvero lunga e in continuo aumento. E questo può sicuramente tradursi in nuovi eventi live, nuovo pubblico e quindi nuove opportunità per tutti i musicisti.